Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi unboxing di queste nuove cuffie Della Sound Pits Free 2 Classic Veramente molto bella la custodia Andiamo ad aprire insieme la custodia E andiamo a scoprire cosa c'è all'interno All'interno troviamo le cuffie Questa è la custodia delle cuffie Molto carine in IAR Abbiamo anche questo materiale molto resistente, molto buono. Abbiamo un USB tipo C all'interno di queste cuffie. Poi all'interno troviamo il manuale delle istruzioni. Questo è il manuale in qualsiasi lingua, se volete sapere come funziona. E questi sono i filo per il cavetto USB tipo C. Uh, hanno la certificazione IPX5. Io l'ho provato. Sono ottime. Poi nella recensione completa, vi dirò sicuramente eh, su queste, bel, queste cuffie di fascia media. Il prezzo ve lo dirò nella recensione completa, su queste cuffie, molto ma molto belle, si ricaricano in questo modo: la ricarica, ecco qua. Questa è eh, la basetta che sta dicendo che le cuffie stanno in questo momento caricando. Uh, touch, anche la possibilità di uh, mettere con un solo tocco uh, in, in pausa, con due tocchi anche di mettere la musica a uh, basso volume e con tre tocchi di cambiare anche musica molto utile. Queste si chiamano della Sound Pit uh, Free 2 Classic, normali a un prezzo molto contenuto che vi dirò nella recensione completa sicuramente sono delle cuffie da acquistare assolutamente ci vediamo nella recensione completa e all'interno della custodia ci sono pochi accessori ma molto molto utili uh, le cuffie già le ho provate sono veramente molto molto comode anche per strada da utilizzare poi nella recensione completa vi, vi dirò tutto con questo è tutto da Tecno Gigi ciao ragazzi